Italian Appel, un centro d'accueil, è in effetti une prison de detention per persone come tutti gli altri che hanno dei diritti. Oggi siamo venuti eh, a dimostrare la nostra solidarietà in quanto eh, collettivo sindacale che organizza i i lavoratori migranti qui in Belgio per dare la nostra solidarietà alle organizzazioni, le associazioni, i sindacati eh, come l'Unione Sindacale di Base che promuovono questa manifestazione a Venezia eh, davanti al centro d'accoglienza eh, per eh, ricordare che ogni morto è eh, un enorme, un enorme buco nella nostra civilizzazione e che non possiamo permetterci di gestire uh, la crisi migratoria come lo Stato italiano e l'Unione Europea sta gestendo significa chiudere dentro delle prigioni che si chiamano centro d'accoglienza delle persone che stanno attendendo di sapere se avranno la possibilità uh, di avere dei diritti nel nostro territorio europeo. On est en danger, on est pas